Ciao a tutti, oggi prepareremo i budini al latte di riso con salsa di fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono latte di riso, zucchero e amido di mais e aroma di vaniglia. Per la salsa alle fragole, zucchero, fragole e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando i budini. Mettiamo all'interno del boccale il latte di riso, lo zucchero, l'aroma di vaniglia e l'amido di mais. Ed azioniamo i bimbi per 9 minuti 90 gradi velocità a 4 il composto è pronto versiamolo in stampi in monoporzione e riponiamolo in frigo per almeno 3-4 ore Riporre in frigo per almeno 3-4 ore. Prepariamo adesso la salsa di fragole. Mettere nel boccale lo zucchero. E lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10.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 La salsa è pronta, trasferirla in un contenitore e lasciare raffreddare completamente. Budini al latte di riso con salsa di fragole. Grazie e alla prossima ricetta!